Noi italiani abbiamo più di 300.000 cognomi, naturalmente sono quelli che ricorrono più spesso, come quelli dei calciatori o come quelli dei politici. Allora, vediamo un po', eh, perché ogni cognome poi ha una sua storia, mh, si possono dire veramente tante cose. Prendiamo per esempio qualche politico così, di cui si parla in questi giorni, eh, per esempio il cognome Bersani, ecco il cognome Bersani è una variante di Bresciani, eh, cognome Emiliano ma che indica chi veniva da Brescia sono tantissimi cognomi che indicano appunto provenienza eh, il cognome Monti si direbbe ma chi viene dal monte sì però intanto il monte poteva essere qualsiasi toponimo eh, diffuso in Italia, ma potrebbe essere anche un, un nome germanico tipo Raimondo che è diventato mondo e poi è diventato monte perché era cioè, una parola, una voce più familiare, oppure può essere l'accorciamento di un nome eh, medievale, dell'epica cavalleresca tipo Fieramonte, eccetera. Poi abbiamo mh, Berlusconi, ecco Berlusconi è un cognome tipicamente lombardo del Comasco tant'è vero, è un cognome letterario qualcuno di voi conoscerà sicuramente la stanza del vescovo di Piero Chiara un famoso romanzo, ma il vescovo era un Berlusconi a Rimanno Berlusconi anche in Gadda, nella Dalgisa di Gadda c'è una famiglia Berlusconi quindi cognome Lombardo ma di origine germanica Ber è una, una, una parola che si collega alla luce e Lusk è lo stesso che troviamo nel latino Luscus e in italiano Losco quindi vuol dire persona Losca Questo, naturalmente senza nessuna valutazione politica è semplicemente un. Un fatto linguistico, quindi vuol dire il losco poi era quello che guardava un po' di traverso, quindi tutto sommato Berlusconi vuol dire, corrisponde al cognome Guercioni, Guerzoni, ciechi, come sono i cognomi sordi, buti, eccetera quanto al cognome Grillo vuol dire proprio Grillo però Uh, pensiamo per esempio al rospo, perché una persona può essere soprannominata Rospo? Può essere nominata rospo per mille ragioni: perché ha un corpo grosso e flaccido, perché eh, emette un certo rumore, perché ha magari eh, la, la, la pappagorgia, la gola tipica del rospo, oppure perché eh, ha, si è mangiato un rospo e, e ne ha parlato agli amici, ma i, i soprannomi nascono in mille modi. Quindi possiamo anche provare a immaginare eh, quale sia l'origine del soprannome grillo, che poi nel tempo si è fissato e diventato un cognome ben diffuso in quasi tutta l'Italia.